5 watt, 5 watt, aspetta che prova ad abbassare a 4, ah no è questo il manopolino, scusami eh Roger, eh, dunque adesso esco con 3 watt, 3 watt la mia potenza, QSL? Sì, è, fai 9, 10, eh, 9, 5, eh. mi fai 9.5, mi 9.5, mi la propagazione Roger, allora adesso facciamo lo sborone, e abbassiamo a 1 watt, 1 watt la potenza, ecco in questo momento sono con 1 watt. Mi fai 89-89-85-89-5, dubbio eh. che vai con quelle watt, è incredibile, è incredibile, è incredibile veramente Alessandro, per te.